Buongiorno da Italia Zulu 4, Vittor Chiave Sierra, vinco quasi sempre e il quasi che mi frega. In collaborazione con il solito ingegner Kowalski e eccezionalmente con la fidanzata Galina da Mosca, parliamo di un argomento che mi è stato specificatamente richiesto da un collega OM. Novello, Italia Uniform 1 Quebec Eco Alfa, che voleva avere delle informazioni per quanto riguarda l'attività sopra. O oh, io nel mio piccolo provo a dare alcune informazioni. Non tanto per quanto riguarda l'attrezzatura, che se mi interessasse eh, posso dire la mia, cioè quello che è il mio punto di vista. Eh, ma Per quanto riguarda le modalità di consultazione dell'archivio eh, dell'Atlante Geografico sulle vette attivabili per eh, il diploma, tra virgolette, SOTA e le modalità di eh, caricamento del log a seguito dell'attivazione. Scusatemi per la qualità video, ma eh, col computer Quante Gana non riesco a fare il caricamento diretto del, dello schermo, quindi mi tocca riprendere lo schermo e sicuramente la qualità video sarà pessima. Spero sia comprensibile. Eh, in descrizione metto tutti i link eh, dei siti indicati. Buona visione e buona pazienza. 73. Allora, sempre per soddisfare la gentilissima richiesta di Italia Uniform 1 Quebec Eco Alpha tutta la mia solidarietà per avere nel nominativo la Quebec e auguri a farla capire vediamo un po' di parlare di alcuni aspetti dell'attività portatile eh, specificatamente riferita al SOTA non entro dentro la questione del SOTA internazionale, SOTA italiano per me il SOTA è il SOTA quindi, innanzitutto è necessario registrarsi sul sito sotadata.org.uk per l'inserimento del log successivo all'attivazione, non che sia indispensabile fare punteggio, ma più che altro dare soddisfazione ai cacciatori che hanno cercato di attivarci. Ok metterò il link in descrizione del, del sito ma soprattutto la domanda è quali cime quali vette posso attivare allora eh, affiancato al sito ufficiale del sotadata.org.uk esiste l'atlante sota eccolo qua e anche per questo metterò il link in descrizione allora, abbiamo la cartografia internazionale e ogni puntino rappresenta una vetta. Ok, oh, ci sono anche vette in Ucraina, e eh, lì ci vuole del coraggio. Comunque, restando in argomento, vediamo la mia zona: eh, il mio QTH è Borgo Valditaro, Giulia, novembre 44 Victor Lima. Facciamo un po' di ingrandimento, ok Borgottaro e la vetta più vicina al mio QTH è il Monte Molinatico che è una delle ultime cime sota che ho attivato. Allora vediamo che abbiamo eh, una colorazione della vetta che è in funzione tra virgolette del livello di difficoltà, questo è molto relativo perché Uh, pari quota, a differenza della nazione, il, il livello, tra virgolette, di difficoltà è differente. Possiamo avere una vetta come il monte molinatico, clicchiamo in cima, perfetto, more, più informazioni, allora il monte molinatico 1500 metri, 1550 metri, mi vengono assegnati 4 punti, nella stagione eh, estiva primaverile autunnale un bonus di tre punti per la stagione invernale ricordiamoci una vetta di 1550 metri ora torniamo indietro e ci facciamo un giro in scozia così diamo tempo al computer pantegana di caricare ok andiamo in scozia e prendiamo questa vetta, ok, mi vengono dati ben 10 punti più 3 di attivazione invernale, però è alta solo 1118 metri. Il tutto è riferito al, eh, alla situazione morfologica della nazione in esame per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda l'Italia una vetta di 1500 metri è una vetta relativamente bassa. E in effetti è così, in zona potrei attivare, cos'è questo? Alpe di Succiso forse, sì, Alpe di Succiso, 2016 metri, solo 8 punti, o solo 8 punti più 3 di attivazione invernale, ok. Comunque, tornando a bomba alla mia zona, Monte Molinatico, mettiamo caso che io voglia attivare Monte Molinatico, clicco su More, quindi ho più informazioni, e eh, mi dà le coordinate, se io mi registro sul sito mi dà anche la distanza in linea d'aria, poco importa, mi dà informazione sugli attivatori precedenti, eh, c'è questo Z4 Victor Quebec Sierra che ha attivato un sacco di volte, in precedenza Italia Zulu 5, Golf Hotel Delta, mi dà il numero di QSO per banda, che può essere indicativo per sapere quali sono le bande più favorevoli relativamente, perché se ti capita sempre al solito, il solito Z4 Victor Quebec Sierra che attiva solo in 40 metri, l'informazione è falsata. Ok, e qui trago tutte le mie informazioni per il sito. Se voglio avere informazioni eh, ulteriori, il SOTA Atlas mi fornisce anche un link diretto a Google per la vetta che mi interessa attivare, quindi ulteriori informazioni sia per la sentieristica eh, che per l'ambiente e l'aspetto del, della vetta. Benissimo. Una volta che ho fatto la mia attivazione e che mi sono registrato sul sito eh, ufficiale eh, del SOTA, quindi ora io mi loggo, tanto la password è nascosta, ok, entro nel menu e ovviamente c'è la voce eh, presentazione log, submit log, inserimento log come attivatore, compilo questa semplicissima scheda, eh, cerco Italia, FGH Italia Regione Emilia Romagna Emilia Romagna Perfetto La vetta eh, Non mi ricordo il numero 301 301 Dov'è? Dov Dov Eccolo qui Monte Molinatico Perfetto Il mio nominativo che ho usato La data Mettiamo il Z4 la data mettiamo oggi 26 perfetto e poi completo tutta la mia scheda eh, il tempo cioè l'orario di QSO il nominativo del corrispondente la banda non serve indicare la frequenza ban, basta indicare generalmente la banda quindi 40 metri 7 MHz 20 metri 14 MHz il modo in fonia perché io ho il CV doppio non so cosa sia, eh, è un, esiste uno spazio per le, no, per le note, c'è cioè il nostro riferimento, il nostro eh, punto di ricordo del, del contatto, che so, summit to summit o la corrispondente stazione in qrp, quindi qrp per qrp. Inserisco il log e poi tutta la registrazione avviene in automatico. Eh, è interessante perché passando su quest'altro sito di cartografia eh, del SOTA posso vedere in seguito i miei contatti. Ad esempio, eh, mappa delle attivazioni, per tutto questo metto sempre il link eh, in, in descrizione ok aspettate che scegliamo un po il periodo gennaio febbraio 2022 non è che ne ho fatte tante ma però eh però ne ho fatte di attivazioni a eh, quest'anno allora scegliamo che so un lima golf eh, il 5 febbraio 2022 ok una volta che ho inserito il log ho tutti in rappresentazione grafica tutti i contatti che ho avuto in, durante l'attivazione. Dunque, Montefabey, ecco sì, questa è l'ultima, ok, qui ho fatto anche i 20 metri, cosa più unica che rara, perché in 40 metri non si riusciva a fare niente. Benissimo. L'attivazione può essere fatta in qualsiasi banda radioamatoriale, quindi non ci sono di problemi e in qualsiasi eh, modo un'attivazione viene considerata valida dopo 4 QSO quindi direi che è, è molto facile eh, portare a casa eh, l'attivazione la, la, convalidata della vetta non che questo sia lo scopo principale poi dipende per me è bello andarmi a fare la mia bella camminata, eh, guardare dei posti che mi piacciono e, e portarmi, portare con me anche la radio, quindi fare di tutto uno. Ok, io spero di essere stato utile con queste sicur brevi informazioni, uh, se avete altri dubbi sotto nei commenti fate le domande, se mi ricordo di leggerle rispondo, da Italia Zul 4, Victor, Quebec, Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega. Buona giornata, buoni DX e 73.